Classifica Fimi, Ricky perde la vetta, sorpresa per i te giornalisti. Classifica Fimi, i Coldplay raggiungono la vetta, perdo le parole al quarto posto. Nella classifica Fimi degli album più venduti della settimana dal 4 agosto al 10 agosto, i Coldplay con Kaleidoscope conquistano il primo posto schiodando dalla vetta Ricky con il suo album Perdo le parole che scende alla quarta posizione. Secondo posto per Gentleman di Wepe Queno, mentre al terzo posto troviamo Gali con Album. Quinto posto per Vasco No Stop di Vasco Rossi, che scende di una posizione rispetto alla settimana scorsa. Sesta posizione per Everiting Noves degli Arcade Fire, seguito dall'album di Ed Sheeran diviso per. Scendono di un posto nella classifica Fimi l'album del collettivo Trapra, Romano, Dark, Polo, Gang, Binks. Mentre al nono posto troviamo l'album Comunisti col Rolex di Ilungax e Fedez che conquistano tre posizioni rispetto alla settimana scorsa. Chiude la top 10 degli album più venduti della settimana il disco fenomeno del rapper e produttore discografico Fabri Fibra. Classifica Fimi. Tra i singoli conquistano la vetta i Te giornalisti. Nella classifica Fimi tra i singoli più venduti della settimana, dal 4 agosto al 10 agosto, Riccione dei Te giornalisti conquistano la prima posizione, seguiti dai Lungax e Fedez con il brano Senza pagare e Baby K.Fet Andres Dvicio con Voglio ballare con te. In quarta posizione l'esercito del selfie di Lorenzo Fragola e Arisa Fett. Pacaggi e Ketra, i quali hanno conquistato il disco di Platino con oltre 50.000 vendite del singolo, seguiti da Despacito di Luis Fonsi e Daddy Janker. Sesta posizione per me di Ilunga Balvine e Willy William, al settimo posto Pamplona di Fabri Fibra Fett. Giornalisti giornalistiche perdono una posizione rispetto alla classifica della settimana scorsa. Ottavo posto per Tinder del gruppo statunitense Imagine Dragons e alla nona posizione tutto per una ragione di Begni e Fede e Annalisa, chiude la top 10 dei singoli più venduti della settimana volare di Fabio Rovazzi Fett.